salve e ben ritrovati alle previsioni del tempo di sabato 11 luglio 2020. Nello stato attuale, la penisola presenta cielo prevalentemente libero, sostenuto da alte pressioni provenienti dal canale andaluso mediterraneo. Questi dati presagiscono cielo aperto nelle regioni meridionali in linea con tali venti i quali cedono il passo alle perturbazioni valicanti l'arco alpino. Nonostante l'espansione dell'alta pressione, è previsto durante lo sviluppo della giornata che gli stessi monti meso-europei ostacolino la fuoriuscita delle condensazioni, provocando ammassamento fino alle valli settentrionali anche oltre la prima parte del giorno, raccogliendo infine, in linea con la pianura emiliana, il maltempo, tuttavia liberando ogni altro settore nel corso della notte. Vento medio previsto in sensibile aumento in provenienza dell'arcipelago toscano, sul canale di Messina sovrapposto in direzione dell'Africa ed in accelerazione antioraria lungo la corsia Adriatica. Il bollettino delle previsioni mediterranee ribadisce lo stato di lieve agitazione ed il solo turbamento nelle acque del canal di Sardegna, da tenere in considerazione il probabile proseguimento dei temporali in corso sui mari del nord e a sud delle isole Baleari e delle tempeste in direzione del mare Egeo. Le temperature registrate si presentano quasi tutte tendenti all'aumento sia nei rilievi delle massime che delle minime, pronosticando più calore durante la giornata. Con questi ultimi rilevamenti è tutto, si saluta ringraziando per l'attenzione.